tutti sono candida nel video di oggi voglio farvi vedere come ho realizzato questo questo album eh, questo è il mio ormai eh, quarto lavoro che faccio per eh, scrap boys nello specifico per realizzare questo lavoro ho utilizzato l'album cotton winter che eh, ormai avete già visto in, in, in altri in altri lavori che ho fatto per l'album, eh, visto il periodo, ho deciso di usare questa collezione perché mi sembrava quella, diciamo, eh, più delle altre, eh, che si poteva associare al periodo natalizio, anche se non ho fatto un album eh, che richiama prettamente il Natale, quindi un album che si può usare tranquillamente, eh, diciamo, in qualsiasi periodo, perché a volte gli album natalizi sono un po' limitativi, visto che appunto si riferiscono solo al periodo di Natale. E ve, lo descrivo, ve lo descrivo un pochino così poi avrete meno difficoltà quando, quando vedrete come l'ho realizzato. Allora questa è la copertina, forse c'è un po' di riflesso qui sul plessigas trasparente che ho utilizzato per creare, vedete, la, la chiusura e per poter mettere all'interno delle paillette e delle, delle palline colorate dello stesso colore della copertina per fare un po' di motivo. E, tu, per tutto il resto ho utilizzato, a parte la stoffa, che come vedete è una stoffa, questa che ho utilizzato per bordare la copertina e i nastri, tutto il resto ho veramente utilizzato semplicemente i decori come decorazione, le carte che ho ritagliato dall'album Cotton Winter. Allora sul laterale eh, di nuovo carta e questa è un'applicazione che ho fatto con una pasta ed uno stampo e ho colorato poi successivamente con degli acquerelli per nelle stesse tonalità più o meno che richiamavano l'album e dietro vedete semplicemente della carta scritte ritagliate tutto dall'album con cui ho cercato di decorare anche un pochino la parte esterna. Allora, vediamo all'interno come è fatto l'album. È formato da quattro, soltanto quattro pagine. e ho cercato di fare una cosa un po', un po' diversa dal solito. Una cosa un pochino di mix media, non più di tanto, ma un pochino sì. Allora, eh, praticamente ho, eh, beh, come particolarità vedete ho fustellato gli angoli dei, dei posti in cui si possono applicare le foto, con, con una fustella fatta a posto per poter incastrare la foto, ma questo chiaramente è una cosa che non è prettamente necessaria, se non ce l'avete le foto si possono poi con del biadesivo tranquillamente incollare sui supporti. E, come dicevo, cosa ho fatto? Allora, come vedete ogni pagina, praticamente a parte essere decorata con eh, le le carte dell'album praticamente le ho tutte colorate con, del, eh, con degli acquerelli colorate con degli acquerelli, acquerelli e sporcate poi con degli spruzzi di bianco di, eh, di acrilico e tutti, tutti un, un lato di tutte e quattro le pagine mentre il, il, lato, il lato posteriore l'ho decorato semplicemente con la carta vedete che ho cambiato un pochino i colori degli acquerelli quindi questa quella di prima era fatta un po' su questo tonale, tonalità viola, marrone. Ho sempre cercato di richiamare chiaramente i colori delle applicazioni che poi avrei messo sul, sul mio foglio. Ehm, poi ho messo qua ho messo un po' più di rosso. Qua ho fatto una tasca, vedete, con, il, con dove poter inserire poi una, una tag per la foto. Ehm, qui ho utilizzato del blu, visto che volevo dare... Ho usato, ho usato la piuma blu e qua ho fatto una cosa un po' particolare, ho ritagliato semplicemente dall'album queste questi tre, queste tre cornici che mi piacevano, quelli da di mettere dentro delle foto un pochino più piccoline e le ho, e le ho realizzate in questo modo per fare un qualcosina un po' di diverso e poi ho, ho attaccato sopra ulteriori eh, decorazioni anche qui ho utilizzato il blu per sporcare con gli acquarelli e, allora per le pagine ho utilizzato della carta ma poi lo vedrete ve lo spiego bene durante, la, la, durante il video comunque ho utilizzato una, quarta, una carta acquerellabile da 300 grammi eh, e poi eh, in modo da poterla utilizzare con gli acquerelli comunque la, nella descrizione come vi dirò poi eh, comunque nella descrizione poi del video vi metterò i link delle cose varie che ho usato così se volete dare un'occhiata per curiosità eh, le potrete vedere nel dettaglio questo è il, il retro dell'ultima pagina dove ho messo una tag per cioè ho messo il posto per inserire un qualcosa, e anche nell'ultima pagina ho realizzato una parte. Vedete che non è incollata in modo che uno volendo può inserire tranquillamente un'ultima foto, per esempio, cose di questo tipo. Quindi, questo è l'album lo richiudiamo perché mi piace di più vederlo chiuso. Così, ecco. Mi piaceva l'idea di questo rosso sparato, questa stoffina. Tra l'altro, una delle cose che eh, perché non so, io immagino anche voi perché se state guardando questi video comunque siete dei, delle creative e avete voglia di fare delle cose. Ma io ho gli armadi pieni di, eh, di, di, tutti, di tutti i prodotti che nel corso della mia vita ho utilizzato perché ho avuto vari step. No, e eh, non so voi, ma vabbè adesso divago un po', vi racconto un qualcosa di me ehm, penso di aver fatto quasi tutti i lavori manuali che, che si possano pensare cioè a partire, io avevo iniziato tipo con l'uncinetto, con i ferri poi ho ricamato, ho fatto ricami di tutti i tipi, di tutti i modelli e, beh, per esempio questo centrino che vedete sempre nelle mie, nelle mie foto, nelle mie cose l'ho fatto io, ma qua, qua ero veramente giovane perché ci ho messo veramente tanto tempo per fare una cosa del genere e queste stoffine facevano parte di tutto un set di stoffe che ho ancora perché per un certo periodo ho fatto anche il patchwork, cosa che faccio ancora, eh, perché magari devo farmi dei cuscini, devo farmi delle cose e questi, queste stoffe sono sempre state una cosa che mi... Mi hanno, mi hanno fatto impazzire, soprattutto non so voi, ma quando le vedo in questi scaffali dove le hanno, Cioè, lì veramente io divento matta, devo fare attenzione perché mi comprerei tutto. E, e quindi niente, adesso fortunatamente eh, per fare questi lavori qua ogni tanto posso tirar fuori anche tutto il materiale e quindi sto cercando di riutilizzare cose che usavo per fare cose completamente diverse e questa cosa la trovo bellissima infatti ogni volta che penso a un lavoro nuovo nello stesso tempo penso a, eh, a che cosa posso utilizzare ho fatto manbassa, per esempio di questi, queste perline, queste paillette che sono poi quelle che utilizzo nei miei lavori e mi sono fatta dare, queste sono nello specifico sono di mia suocera ma mi sono fatta dare oggettini e cosine da, da tutti quanti, perché adesso sono diventata, sembra un po' un'accumulatrice seriale, però eh, appena vedo qualcosa in giro che, che mi sembra possa andare bene per il mio lavoro, eh, recupero tutto e quindi non lo so come siete bensi voi, magari ditemelo nei commenti, ma io eh, abbastanza male perché ho una stanza che è veramente inguardabile e non si può quasi più entrare da tutte le cose che ci sono dentro. Però vabbè, eh, questo era ho divagato un po' perché così mi faceva piacere raccontarvi queste cose. E niente, a questo punto eh, l'album ve l'ho fatto vedere e non ci resta che vedere come realizzarlo. vediamo di cosa abbiamo bisogno per realizzare la, la struttura e l'interno dell'album dell ehm, Dunque, partiamo dalla copertina per la copertina abbiamo bisogno semplicemente di due pezzi di cartoncino eh, 16x20 cm e un pezzo 4,5x20 cm la copertina è semplicissima, avrà questa struttura qui vi faccio vedere la monterò così, quindi verrà, verrà poi chiusa con dei nastri. È molto semplice. E per la copertina, io come in tutti i miei album, utilizzo sempre ehm, del cartoncino da un, un, un millimetro e mezzo di spessore. E magari nel, nella descrizione eh, vi lascio il link del cartoncino che, che, uso, che uso di solito. Mentre per eh, l'interno dell'album, allora, eh, partiamo dalle eh, pagine. Praticamente l'album sarà formato da quattro pagine che ho fatto così un po' mix media, diciamo, e quindi eh, ho utilizzato del eh, cartoncino per acquerello. Anche questo, dunque io utilizzo questo. È un cartoncino che si può utilizzare quando si vuole colorare con gli acquerelli, io lo uso anche con i pennarelli acquerellabili, insomma lo potete usare per colorare diciamo con qualsiasi cosa anche perché ha un lato che è un po' goffrato, un pochino più più ruvido che è quello che io uso, userò per, per, per, per colorarlo con gli acquerelli e invece l'altro lato rimane decisamente più liscio, quindi ha un tipo di, di effetto finale diverso quindi, voleste anche solo colorarlo con dei pennarelli, dalla parte liscia, potete farlo. Comunque, vi lascio il link anche di questo, di, di questo particolare tipo di carta. Quindi, per eh, realizzare l'interno dell'album, abbiamo bisogno di quattro fogli di questa carta acquerellabile delle dimensioni di 15 x 19 cm. Dopodiché, dobbiamo semplicemente tagliare questi quattro particolari che sono quelli che mi serviranno per unire le pagine tra di loro in questo modo andrò ad unire facciamo conto che questo sia una pagina le pagine così e, e mi permetteranno di unire poi la struttura delle pagine al, alla mia copertina in quest'altro modo dove ci sarà la pagina attaccata al mio foglio e vedete la, la restante parte attaccata alla copertina allora questi quattro supporti hanno le dimensioni ci sono questi due più piccoli, sono 7 x 19 cm dove ho fatto un piego a 3 centimetri e un piego a 4 centimetri, in modo da lasciare questo centimetro che mi servirà di separazione tra una pagina e l'altra, dopodiché, vedete, io l'ho già così per velocità l'ho già fustellato con una fustella, voi potete fustellarlo se avete una fustella oppure potete, potete tranquillamente lasciarlo libero oppure lo potete tagliare con una forbice particolare o a mano come volete, quindi questo è a vostro gusto. Ehm, quindi ho detto due pezzi eh, 7x19 e poi invece abbiamo due pezzi che sono 10x19 dove ho fatto un piego a 3 cm che sono i due, le due parti che mi serviranno per, mh, per legare la struttura in questo modo qui alla mia copertina. Adesso poi vedrete quando lo unisco, che è molto semplice, ma giusto per farvi vedere, praticamente qua ci saranno le ultime due pagine del mio album e questo mi servirà per, per attaccarlo alla copertina. Quindi anche qui io ho fustellato, ma voi, eh, ma voi potete farlo come meglio credete. Quindi eh, 10x19 compiego a 3 cm questo è quello che ci serve per realizzare copertina ed album e adesso eh, niente, procediamo con direi eh, la prima parte, quella più semplice quella nel cui realizziamo la nostra copertina allora per rivestire la mia, la mia copertina questa volta ho deciso di utilizzare del, boh, del tessuto questo nello specifico per fare, visto che siamo un po' nel periodo natalizio, non è proprio natalizio, ma questo rosso mi piaceva tantissimo. Quindi, eh, allora, in questo caso specifico, come vedete, ho già segnato con la penna il contorno di dove andrò ad attaccare eh, la mia copertina, cosa che di solito non faccio mai, tanto non, non è necessario proprio. Diciamo che in questo caso me lo richiede perché, vi spiego, semplicemente perché dal momento che... Questa copertina, vedete, ha un disegno. e eh, Se vado ad incollare un po' male eh, il mio cartoncino, poi finisce che quando la giro gli alberi sono storti. Quindi ho semplicemente fatto il lavoro di segnarla un attimino per fare in modo che gli alberi vengano, vengano incollati poi giusti, solo per quello. Comunque, praticamente ho preso un pezzo di stoffa, non sono neanche stata, vedete, a misurarlo. Ho, ho cercato di tenere circa un un paio di centimetri, qua ce ne sono anche un po' di più dal, dal bordo dei, dei miei cartoncini. Detto questo, eh, niente, procedo solo con, con incollare il tutto. adesso vediamo come decorare la pagina una pagina del, dell'album io le altre tre le ho già, le ho già realizzate per, per, fare, per fare un video che non fosse lungo ore e ore eh, però vi voglio far vedere come, eh, come, realizzata, come le ho realizzate tanto diciamo che le ho fatte tutte sullo stesso stile per cui volevo farvi, farvi vedere nello specifico come, fare, come farne una allora per eh, sporcare il, la, mia, la mia pagina di... Di, di cartoncino per acquerelli, utilizzerò i miei acquerelli. che sono questi che hanno una varietà di colori devo dire molto interessante allora qua vedete cosa, cosa ho adottato visto che questi i pennarelli eh, nascono così con con sopra appunto la carta che ne evidenzia bene il colore il colore che risulta poi sulla carta perché se guardate il colore degli acquerelli. Non, non rispecchia perfettamente quello che è il risultato invece così ce l'avete sempre sott'occhio però per evitare che poi eh, la, mia, la mia carta si attacchi con il, sugli acquerelli quando li uso perché magari non ho il tempo di metterli perfettamente ad asciugare ho semplicemente messo un, un pezzo di carta da forno in modo che non mi si attacchi il tutto e quindi questo è quanto però noi così possiamo utilizzare praticamente la, carte, la nostra cartellina per sapere bene il tipo di colore che dobbiamo scegliere per colorare comunque vi lascio il link eh, nella descrizione vi lascio, vi lascio il link anche di questi di questi acquarelli e, quindi che cosa mi serve nient'altro che il mio pennello per acquarello dell'acqua e del e dello scottex allora cosa vado a fare praticamente io voglio attaccare questa cartolina dove ho vedete sugli angolini ho già con una fustella apposita fatto i tagli per, per incastrare la foto ma se voi non ce l'avete non importa perché tanto basta incollare la, la foto sul cartoncino che deciderete di fare decido di metterlo più o meno qui così e quindi in base a questo adesso vado a, eh, a sporcare tutto intorno semplicemente la mia carta quindi utilizzerei del marroncino non troppo scuro che potrebbe essere tipo questo, quindi vado a bagnare. Allora faccio così: prendo ancora un supporto, facciamo così, facciamo, prendiamo questo perché l'acquarello è parecchio, rimane sempre abbastanza scuro, vedete così quindi basta poi bagnarlo aggiungendo un po' di acqua rimane un po' più fluido e si schiarisce un po' che è quello che io adesso in questo caso voglio ottenere mi faccio una linea più o meno così così così ho un riferimento di dove di dove decido di mettere il mio il mio supporto per la foto e vado semplicemente a sporcare così come come più vi piace il mio cartoncino vedete che è un lavoro adesso vado ad aggiungere un marrone un po più scuro anzi prendiamo questo che è decisamente più scuro poi una volta che bagnate la carta quando la carta è bagnata poi subito il l'acquarello si Decide da solo, decide un po' da solo dove andare. Se voi bagnate la carta in questo modo, poi prendete l'acquarello, vedete che l'acquarello poi cammina da solo. Adesso sto mettendo un po' di nero giusto per, per dare un po' di, di colore in più, così. poi tanto gli acquarelli quando si asciugano una volta asciutti si schiariscono tantissimo quindi anche se all'inizio sembra che il colore sia molto scuro poi in realtà una volta asciutto non lo è più un'altra cosa che voglio fare è mettere una punta di rosso perché lo utilizzerò nei particolari che hanno questo colore un po' quindi Vado ad aggiungerlo così. Vedete che è una cosa molto semplice. Però intanto vi dà così. Volevo fare un effetto un po' diverso. A questo punto asciughiamo. anzi no, metto ancora un pochino di verde scuro scuro scuro che potrebbe essere questo, così così giusto dei, dei piccolissimi riferimenti qua qua e qua così adesso vado ad asciugare vedete che una volta asciutto poi l'acquarello diventa tutto più si schiarisce leggermente fa questo effetto ma gli acquerelli piacciono da matti allora quindi questa vedete l'idea io andrò a mettere qui il mio il mio portafoto. però prima voglio ancora fare una cosa voglio sporcare con del bianco voglio sporcare il mio la mia pagina quindi facciamo così semplicemente un po' di bianco adesso asciugo e posso procedere con, con l'inizio ad attaccare le mie decorazioni A questo punto mi sono accorto di aver fatto un errore. Vi chiedo umilmente scusa, ma eh, perché io chiaramente, quando preparo gli album, faccio, faccio il conteggio delle cose che mi servono, faccio due prove. Ma a questo, in, questo, in questo caso, ho preso un abbaglio. Cioè, vi avevo detto che servivano eh, soltanto eh, due pezzi eh, delle dimensioni di 7x19 eh, per unire le pagine, ma in realtà con quattro pagine. Eh, i pezzi che mi servono da 7 per 19 sono 3 e non 2 quindi adesso in qualche modo all'inizio del video poi con le scritte eh, cercherò di, eh, di, di di recuperare l'errore sperando in qualche modo eh, comprensibile quindi vi chiedo proprio scusa ma eh, ho sbagliato eh, adesso ho fatto il terzo pezzo che mi serve per unire l'ultima pagina altrimenti non sapevo come unirla ehm, quindi detto questo continuo uh, uh, la procedura per assemblare il mio album. il lavoro praticamente è finito vedete la mia copertina l'ho lasciata abbastanza semplice perché mi sembrava che già le decorazioni fossero abbastanza vistose laterale fatto così e dietro anche molto semplice lo chiudiamo così con il mio solito fiocchettino che io trovo sempre una delle cose più belle perché praticamente poi all'interno possiamo mettere tutti gli spessori che vogliamo e non abbiamo il problema di chiudere gli album se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi come, come dico sempre se avete qualsiasi cosa sono a vostra disposizione chiedete pure e nello stesso tempo vi chiedo se il video vi è piaciuto di lasciarmi un commento così eh, insomma mi, mi rendono felici i commenti anche perché mi fanno sempre un po' capire se la direzione che, che, che sto perseguendo diciamo nel mio canale è giusta oppure no. E, se volete e non l'avete ancora fatto iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale così mi aiuterete a farlo crescere